Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi per quelli che vogliono formattare il proprio sistema operativo come Windows 11 che è uscito a ottobre del 2021 e ragazzi eh, quindi se volete ripristinare da capo Windows 11 formattarlo e mantenere i propri file oppure rimuovere tutto è molto semplice, non serve scaricare un programma, tre cose così, un disco e fare la formattazione. Abbiamo già il ripristino sul sistema di Windows 11, quindi se hai problemi con, non so, il sistema va lento, eh, va uno schifo e eh, cerchi di risolvere il problema ma non ci riesci. Io ho fatto così, io ho ripristinato il mio PC, ho mantenuto i miei file, ho rimosso alcuni che non mi servivano. Quindi che cosa ho fatto? Adesso sono andato qua sopra, ho cliccato sistema Quindi su sistema Fate così, cliccate così E scendiamo un po' giù e facciamo ripristino Reimposta, via avanzato, torna indietro, ripristino E qui c'è il ripristino del pc Ripristino del pc Possiamo mettere mantieni i miei file oppure rimuovi tutto se vuoi rimuovere tutto, eliminerà solamente i file sul tuo disco dove sta Windows 11, ok? Quindi facciamo, non so, rimuovi tutto. Non servirà molto tempo. Qui facciamo uh, reinstallazione locale, reinstalla Windows da questo dispositivo oppure scarica e installa Windows, non ci serve, facciamo reinstallazione locale. Qui c'è rimuovi app e file, non pulirà l'unità, elimina tutti i file solo dall'unità di Windows. Che significa? Significa dove sta? Uh, un attimo questo PC eliminerà solamente i file che stanno su questo disco. Oppure cambia impostazioni, per esempio. Uh, dove sta? Uh, eccolo qua. Eliminare i file da tutte le unità. Elimina tutti i file solo dall'unità di Windows. Ecco, no, solo unità di Windows, oppure sì, tutte le unità, quindi fate no, eliminerà solamente tutti i file, tutto il sistema operativo su, su un solo disco, quindi solo su questo disco, ok? Io faccio annulla, lo dico di nuovo, quello era rimuovi tutto, qui invece mantieni i miei file, reinstallazione locale Qui fate sempre successivo, andate avanti e poi eh, è tutto automatico Perché una volta fatto, mi raccomando, se avete bisogno di eh, salvare alcuni file potete anche eh, fare così Un attimo Non so, qua dentro avete, avete qualcosa di prezioso Quindi che ho fatto? Io ho preso alcune cartelle e le ho spostate su altri dischi Ok? Ok e poi quando ho fatto la formattazione si è avviato il pc Ho preso quelle cartelle e le ho riportate sul disco originale Il disco di Windows E fate successivo e farà una formattazione Quindi riscaricherà di nuovo Windows Si riavverà più volte Ci vorrà una mezz'oretta oppure 40 minuti Dipende dal disco che avete Faccio indietro Sempre installazione locale, cambia impostazioni, ripristinare le app preinstallate, ripristina le app e le impostazioni fornite insieme a questo pc OneDrive, Privacy, cose così Scaricare Windows, reinstalla Windows da questo dispositivo Ok? Quindi reinstalla Windows da questo dispositivo Se, uh, se vabbè... Eh. Se vi sono stato d'aiuto, ragazzi, io vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di lasciare un like. Quindi questo era il ripristino, formattazione molto semplice, grazie a quelli della Microsoft che hanno, ci hanno permesso di, uh, di, avere de, di, un, di avere un settaggio semplicissimo, molto comodo. Io faccio nulla, quindi se avete un SSD 30-45 minuti, se invece avete un hard disk ci metterà più tempo Quindi eh, grazie a tutti per questa visione, il ripristino si fa così Formattazione de, di tutto Windows, su un solo disco mi raccomando, su una sola unità Oppure se volete rimuovete tutto proprio su tutti i dischi e niente, quindi grazie a tutti per questa visione, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!